In questo tutorial vediamo le funzionalità principali di Keep, un'app di Google disponibile per i diversi sistemi operativi quindi Android, iOS, Windows, disponibile anche come web app quindi utilizzabile eh, da un browser eh, è una app che serve a prendere appunti multimediali la prima volta che la apriamo la nostra bacheca ovviamente è vuota e abbiamo qui su questo pannello in basso a destra cinque tipologie diverse di eh, note una nota testuale un elenco una lista un appunto preso a mano un disegno una nota vocale un'immagine o una fotografia per iniziare a scrivere una nota per esempio basta cliccare su scrivi una nota e eh, appare la tastiera virtuale e scrivo il mio titolo e il mio testo con questa freccina torno sulla bacheca ecco la mia prima nota voglio scrivere un elenco quindi anche qui Posso mettere un titolo e poi andare a eh, digitare tutte le diverse voci del mio elenco. Ne posso aggiungere quante ne voglio. Posso eh, decidere di cambiare l'ordine andandole a trascinare. Posso decidere per esempio che questa fare uno non, non la voglio più, la cancello. Se cambio idea annullo e ce l'ho di nuovo in elenco posso eh, eliminare le caselle di controllo se non le voglio clicco su questi tre puntini nascondo le caselle di controllo se invece cambio di, nuovamente idea e voglio le caselle di controllo clicco sul più e aggiungo le caselle di controllo Posso spuntare una di queste caselle man mano che eh, le voci non mi servono più, mi compariranno qui sotto eh, sbarrate, quindi eh, mi rimangono comunque visualizzate eh, in una maniera diversa come cose diciamo fatte non più in vista. Posso mh, tornare indietro eliminando la spunta e rimetterle nella lista. Altra cosa che possiamo fare è eh, una, un appunto scritto con il pennino. Adesso io sto usando un tablet col pennino piuttosto che le dita. Questo è lo strumento penna. Posso selezionare un, un colore, posso selezionare un tratto, per esempio facciamo questo scrivo uh, questo è uno strumento pennarello diciamo che è del tutto simile alla penna l'unica cosa è che a parità di colore di spessore scrive in modo uh, più grosso questo è l'evidenziatore quindi un evidenziatore ovviamente serve a evidenziare questa è una gomma che serve a cancellare e mh, se tengo premuto mi viene mh, mi si apre di più il pannello e ho la possibilità di cancellare in una volta sola tutto quello che ho scritto questo è lo strumento per selezionare se io voglio selezionare questo oggetto e spostarlo lo posso fare se voglio selezionare invece tutto, eh, tutto tre, tutti e tre questi oggetti e spostarli tutti insieme lo posso fare torniamo indietro e vediamo che abbiamo anche la nostra eh, nota presa a mano posso poi prendere una nota audio come fare a prendere una nota audio? basta toccare il microfono toccare per parlare questa è una nota audio Ecco, vedete che ha trascritto in forma di testo quello che io ho registrato con la mia voce e in più ha ehm, creato il file audio dove possiamo riascoltare la nostra nota. Questa è una nota audio. Se mi interessa tenere anche il file audio ovviamente lo tengo, altrimenti cliccando sulla crocetta posso eliminarlo mantenendo soltanto l'appunto che ho praticamente dettato a voce altra cosa posso aggiungere delle immagini o delle fotografie vediamo se ho un dispositivo mobile che è in grado di scattare foto oppure un computer che ha la webcam posso scattare foto e aggiungerle alle mie note altrimenti posso aggiungere immagini prendendole dal dispositivo che sto utilizzando per esempio adesso dalla galleria del mio tablet vado a prendere un'immagine e la inserisco nella mia nota ecco fatto una volta che abbiamo creato delle note ovviamente è possibile andare a modificarle come facciamo eh, per esempio posso prendere mh, a riaprire il mio, la mia lista Posso fare diverse cose, posso appuntarla in alto, eh, quindi mh, la blocco, adesso vi faccio vedere, non l'ha preso, scusate la blocco in alto in modo tale che mh, risulti in evidenza rispetto a tutti gli altri post che ho scritto per annullare questa operazione per quindi per sbloccarla basta cliccare di nuovo sulla puntina posso associare un promemoria alla mia nota quindi eh, vado a decidere a che ora e eh, in che giorno eh, voglio che mi compaia una notifica Qui posso scegliere la data, l'ora, se ripeterlo, tutti i giorni, eccetera. Imposto insomma il, il promemoria e poi lo salvo. In questo modo vedete che compare un'etichetta con la data e l'ora in cui mi comparirà il promemoria. Posso archiviarlo. Archiviandolo, quindi cosa succede? Che... Ehm, mi archivia la nota, non sarà più visibile tra, eh, sulla bacheca principale ma per vederla dovrò andare appunto nell'archivio, quindi non me l'ha cancellata, l'ha semplicemente messa eh, da un'altra parte. Okay, per tornare sulle note dall'archivio, vado di qua, chiaramente poi dall'archivio posso riportarla eh, in, sulla bacheca principale altra cosa che posso fare sempre riaprendo una nota, eh, abbiamo già visto queste tre funzionalità, posso aggiungere con il più che cosa? una foto un'immagine un disegno eh, o una scritta a mano un, eh, una nota vocale o le caselle di controllo, cioè posso combinare insieme le cinque tipologie che abbiamo visto prima altra cosa con questo menu Posso eliminarla, quindi buttarla nel cestino, creare una copia, inviarla, cosa vuol dire? Posso per esempio copiarla, se ho l'app documenti Google, copiarla in un documento Google, quindi mi diventerà un documento che poi posso ehm, modificare e gestire anche al di fuori di Keep o fare la stessa cosa utilizzando altre app che ho sul mio dispositivo. Eh, sempre su questo menu dei tre puntini posso invece invitare dei collaboratori, quindi inserendo l'indirizzo mail mh, del, della persona che voglio che collabori con me ai contenuti di questa nota posso eh, appunto creare una nota diciamo collaborativa e poi cos'altro posso fare, posso etichettare questa nota, quindi eh, scegliere tra le etichette che eventualmente ho già creato come mh, io in questo caso avevo già creato per esempio l'etichetta fare l'etichetta prova, posso mettere più etichette su una stessa nota cosa mi serve etichettare una nota, serve poi per esempio se etichetto come fare questa nota e questa nota ok quando eh, avrò tanti post e dovrò cercarne qualcuno di una determinata categoria, posso andare a filtrare la ricerca, oltre che con le, mh, tramite le cinque tipologie di note che abbiamo già visto, tramite anche l'etichetta. Quindi cliccando sull'etichetta fare si visualizzeranno soltanto le, i post etichettati in questa maniera ogni azione ovviamente è reversibile quindi se voglio eliminare l'etichetta torno sul, sui tre puntini clicco su etichetta e la deseleziono altra cosa che posso fare sempre dal menu dei tre puntini è andare ad attribuire un colore al mio post eh, tra quelli disponibili per esempio supponiamo che io su questi eh, post metta dei colori differenti ecco, eh, nel momento in cui ho dato dei colori vediamo che eh, la ricerca eh, può essere filtrata anche rispetto ai colori dei post l'ultima cosa che volevo farvi vedere è questa, se io carico un'immagine contenente del testo o scatto la foto per esempio a una pagina di un libro di un libro adesso io l'avevo già fatto quindi vado a recuperarla da qua eccola la aggiungo abbiamo eh, vedete quindi la foto di una pagina di un libro se eh, vado a cliccare dunque se vado a toccare questa immagine e poi sui tre puntini qui a destra c'è eh, l'opzione recupera testo immagine adesso eh, glielo facciamo fare ecco eh, ci mette magari un pochino comunque ecco qua che ha recuperato in forma editabile tutto il testo eh, presente sulla fotografia mm, adesso aggiungo in un disegno quindi una nota presa a mano e vi faccio vedere che è presente questa funzionalità anche sul disegno non solo sull'immagine o sulla foto non funziona però molto bene ve lo dico subito per esempio se scrivo ciao e eh, vado su recupero recupera testo immagine non sempre lo fa eh, Infatti adesso dice impossibile riconoscere il testo, a volte mi riconosce soltanto alcune delle lettere, mentre eh, il riconoscimento del testo mh, eh, scritto non a mano presente su un'immagine funziona molto meglio e può essere utile.